Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo il numero 56 del nostro trimestrale Lobby della Scienza e della Tecnica, numero 56 dicembre 2019. Ecco cosa potrete trovare in questo numero. La Cdbite, sommergibile a caproni, il modellismo fa bene a genitori e figli, il mirto, cespuglio ad albero. Elementi cronologici della trigonometria, parte terza. Pianeti extrasolari e radiazione cosmica, all'astronomia il Nobel 2019. Borsa minerali fossili a Bustarsizio. Mostra minerali a Grugliasco. La pirografia, non solo legno. Meteoritica per tutti. I quattro eventi che 50 anni fa cambiarono la meteoritica. Galileo Ferraris, fondatore della moderna elettrotecnica scientifica. Chi sono i makers? La rivista può essere acquistata in edicola oppure per abbonamento o in occasione di mostre mercato in tutta Italia. Buona lettura e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. Grazie.